giusto allora bimbe oggi facciamo il tour della nostra cameretta giusto? Sì! Eh? l'avete messa in ordine? si sì. sicure? Sì. tutti gli armadi sono perfettamente in ordine? si oggi ce ne abbiamo fare. Oggi è il giorno della Befana, ma sei sbagliato? Devo andare a portare tutte le casse, infatti! Dov'è che vai? A portare tutte le casse! Sei rimasta un pochino <ride> indietro! Ma che bello questo palloncino! Cosa c'è scritto? Happy birthday! Devo andare a portare tutte le casse! Ah, perché, perché la Befana sei tu! Anche onessa! Ah, siete due Befane oggi? Sì! Ti faccio diventare befana io se scopro <ride> che negli armadi non c'è ordine! Lo sai? Non mi guardare così Allora Allora iniziamo dalla mia parte Iniziamo dalla parte di Vanessa Qua è tutto un armadio mio Metà di anni, metà mio Qua c'è la mia prima parte Dove ci sono tutti i miei libri Sì La mia foto Sì è scritto che Vanessa Che bella che sei in questa foto Questa foto te la ricordi? Sì, a Natale forse A Natale, in spiaggia? ma <ride> <ride> dico che quando <ride> Quando me l'avevate data? Ah, te l'abbiamo regalata a Natale, ma quella sì. foto te la sei scattata tu da sola, ti sei fatta un selfie, mi pare due anni fa in spiaggia. E sei stata bravissima, sei uscita benissimo. Vabbè, dici. Okay, qua c'è scritto il, tuo, il mio nome sì, Vanessa. Sì, qua c'è scritto il tuo nome Vanessa e oltretutto questa scritta è stata fatta tantissimi anni fa, sempre in Sardegna se non ricordo male, molto bella. Poi, Poi abbiamo alcuni tuoi libri, vero? Sì. Eh? Il silenzio Bruno. Quando è arrivato silenzio. questo libro? A Natale quest'anno. Esatto. Silenzio. E chi è che diceva silenzio Bruno? In quale cartone è animato? Scusa. Ma osso. Sì, <ride> Peppa Pic ah, Luca. <ride> Secondo me è Peppa Pic, eh. sai? <ride> Dove vai? A Vai a arrivarci. Guarda che cadi. Non cadi. Guarda che cadi. <ride> oh, paura. Ragazzi, se Vanessa cade, vogliamo 10.000 like. Mannaggia, non è caduta. Okay. Ce l'ha fatta. <ride> allora, questo è Silenzio Bruno. Vedete, infatti c'è scritto Disney, Pizza Luca. Sì. Vedete che bello. Tutto quanto. Il spoiler una pagina. Questa. Ok, perfetto. Poi abbiamo... Questo libro di cinemi detective che l'ho trovato al McDonald's, quindi ah. se prendete al McDonald's e sarà un po' vecchio, eh? non credo sì, che ci perché sia. Perché adesso c'è SpongeBob. Ah, sì, c'è SpongeBob. Sì. Ma l'abbiamo preso l'altra sera, non c'era Gatto Silvestro che girava la testa. si sì, però Ah, oh, vero. No, quindi c è c è adesso c'è Tom e Troppi McDonald's mangi, vai in confusione. Adesso c'è Tom e Jerry. Guardate che bello. Scusa, ma quanti godini hai in testa? <ride> allora, un, tre. Fammi vedere. Che ha? una cosa. Eh sì. Allora, però, poi c'è anche un libro di Anastasia che si chiama E vabbè, questo lo fa vedere poi Anastasia. È caduta, signori! È caduta! 10.000 like, grande Vanessa! Facciamo un applauso. Avane, ti sei fatta male? No, volevi 10.000 like a tutti i costi? Eh? Poi abbiamo anche un'altra cosa che è mia. Sì. Che praticamente è un'omica secetta. Ascabile. C'è una carta con una lettera. Fai il Poi giri dietro e c'è scritto, non so, oggetti o frutta. E tu devi dire in uh, 5 secondi un. Nome che inizia con la M Ok, lo conosciamo da... tutti Quindi non so, meloni Sì, lo conosciamo tutti Qui cosa abbiamo dopo invece? Il castello, Il castello di Harry è... Potter diviso a metà <ride> Si è diviso a metà <ride> questo castello. Perché lo stavamo mettendo qua sopra, poi pum è caduto a metà. Mm, <ride> ci cioè abbiamo messo una settimana per farlo, non dirlo a papà. Va bene, poi qua in alto abbiamo altre foto di quando eravate un pochino più piccine. Qua Anastasia non c'è, c'è Daniel e ci sei tu molto piccolina, bellissimissima. E i tutti i pupazzoni. Che mi regalo? Eh sì. Che ti regalava il tuo fratellone quando li vinceva ai, alle giostre? Veramente? Sì, sì, Daniel. Daniel, Sì, ah, ti ricordi un giorno? cioè, no, un giorno, veramente tantissimi giorni con quella, quella papera, vedete? Sì, se... dana Vanessa vuole 20.000 like oggi. Guarda, sta ancora cadendo. Guarda, guarda. <ride> Cosa, amore? Con la papera, Io e Daniel sempre sul letto Ce li lanciavamo Chi li prendeva prima vinceva Ah sì? Sì è troppo, oh, bello, quel troppo gioco. bello quel gioco Va bene Vanessa Facci vedere il tuo armadio Dove ci sono i tuoi vestiti Allora Vediamo un po' I vestiti di Vanessa Questi mm. sono tu da piccolina Poi, ah no, poi non, non solo so. da piccolina ci sono anche quelli sì, da grande vedete questa è la mia felpa si sì, ci non sono so. un po di vestiti ci Andiamo. sono i giubbotti e abbiamo la giacca il jeans Sì, qualcosa è, è piccolino sarà poi per no, la no, va bene però. poi abbiamo poi, questo, questo. Uh -huh. Poi questa, vabbè, un po' di cose veramente ci sono ancora. Ce ne sono veramente Poi c'è qualcosa anche... Guardate che bello qua. Anastasia, ci sono anche un po' di cosine tue qua, Come vero? Le mie biule piani, E qua sopra ci sono invece tutti i vestiti che usi. Quello lo qua metterai da grande. Quello lo metterai da grande, sì. Anche qua. Verso i 30, 40 anni te lo farò mettere, anche. va bene amore. E le scarpine dove sono? Qua, vedete, qua ci sono le ciabatte di Anastasia che sono uguali alle mie che adesso mm -hmm. le mie ciabatte per andare al mare la tua cartella per andare a scuola si sì, questa qui poi la mia la... cartella di nuoto lo zaino di nuoto, nuoto. poi c'è la mia cartelletta questa qui di religione. di religione poi ci sono le scarpe per palestra a scuola mia poi abbiamo lo zaino che mi ha regalato una mia compagna e questo lo zaino per Anastasia per, and per andare a scuola lo farà vedere Anastasia sul zainetto ah, vero sì. amore Ok Vanessa! l'ultima cosa, poi abbiamo lo zaino, quello che usavo. Prima. Prima, eh. perché poi mi è piaciuta questa e l'ho presa. Di tutte queste scarpe Vanessa, l'unico paio tuo è questo. <ride> Ma queste non sono scarpe, sono stivali Eh, vabbè, nel senso, l'unico tuo paio è quello Perché tutte queste scarpe Di chi sono, amore? Mie, eh, Anzi, grandi. Di chi saranno quelle scarpe? Mie da grandi Esatto, alcune ti vanno già bene e altre no, vero? Sì, queste Anche queste Queste le andranno tra qualche anno Non no, dico a me, anche queste Ah, ti vanno mh. ancora? Ma e vabbè, queste ciabatte per il mare. Sì, l'anno prossimo non ti andranno più. Anastasia, ma tocca a te che sei in fibrillazione con questo bastone, che non sai più dove sbatterlo. Oh, intanto facciamo vedere, Anastasia, come è tutta decorata sia in testa che sulla schiena. Vediamo un po'. Ani, fammi vedere che cos'hai. Ho i cecchietti. Un cerchietto da ogni cornina oh, e doni. le ali che Fai così, non sbattile. le ho viste? Le ali sbattile. Non posso. le sbatto io, le sbatto io. No, oh, non volare! Eh. Stai attenta, non è che prendi. Guardate la wow, maglietta che cambia colori così, bellissima. A me mi piace più questa. A me non si dice, a me piace <ride> mm. più questa. Posso eh, dirci una, una cosa? Brava. Dimmi. Allora, alcune volte se io prendo Anastasia così la faccio. <ride> la fai? la ah, vedete? Fai Volete vedere? Sì, vedete. fai volare Anastasia. Vediamo Anastasia Ma... che vola. Oh, dove sta volando Anastasia? Mm, città <ride> Adesso comunque tocca a me. Dai. Dai. Allora, allora Qui ho il burro a cacao. Qui al burro cacao. Poi Dai. ho la trombetta. Oh, questa sì. Simpatica... Quanto l'amo, questa trombetta. Mm, Ho il gioco che sì. di manessa, ma va bene. <ride> E me l'hanno regalato le mie cuginette più grandi. Non più so, grande. di 20 anni, 17. Così. No, 25 anni, 30 anni. No, no, no. 25 anni, 28. forse. Eh. 27, 28. Eh, sì. Ok. Niente. Poi? si sì, sposta. Adesso non si spegne più. No, perché anche io non lo capivo. Però devi metterlo In, in mezzo. mezzo. Mm. Mm. Mm. Vabbè, dai, facciamo... Vabbè, vabbè. <ride> Oddio, impazzito, vero o falso? Eh? Mettilo in mezzo, come avevi detto tu, e vedi che non parlerà più. Ah, ok, più. Esatto. Ma però anche rilassante. Uh, guarda, rilassantissimo. e volta ci giochiamo. Sì. Con allora, la mia borsetta. Una delle cosa? tue borsette. C'è qualcosa dentro? Guardo io. Guarda tu, Sì. Sì, ci sono solo i fazzoletti. I fazzoletti. Perfetto, bella borsa, eh? Vabbè, a 5 anni cosa devi avere in borsa? Niente. Ah, ecco. Allora, poi la borsa non posso fare così. Che bella tutto. questa borsa. È di Vanessa. Abbiamo il mio gel. Ah! Poi allora. vabbè, quando uso il telefono sì. metto dentro. Certo, poi abbiamo anch'io i fazzoletti. Poi abbiamo <ride> il pennarello Per evidenziare, non so, il menù al ristorante Quando andiamo al ristorante Perché io alcune volte quando vado al ristorante non so cosa fare Quindi scrivo Shh. Su un foglio di carta <ride> Ah, eh, disegni al ristorante Sì, sopra questo, anche sì Sì. No, però anche una cosa Che cosa? Non so Vanessa ehm... ci siamo dimenticati una cosa eh. Di far vedere la tua scrivania di scuola Dopo la facciamo vedere Allora, anche un pennarello Che sono delle cose dentro Che dopo vi farò vedere sì. Allora, anche un pennarello così Perché se incontro qualcuno che ha un foglio di carta Vi faccio la firma eh, L'autografo va, va, va, E abbiamo sì. il mio portafoglio beh, ve, lo faccio ve, ve lo faccio vedere Troppo bello Bellissimo questo Porta portafoglio Sì Ok Ani ritiriamo la borsa di Vanessa Grazie, e eh. continuiamo con le tue cosine Va bene continuiamo con le tue cosine allora Poi ho i trucchi Che in verità sono miei che li ha regalati mia mamma Quindi non so perché ce li ha lei forse Perché che... lei adora i trucchi Poi sono trucchi per bimbi dai oh no. Sì è vero perché io mi trucco con i trucchi per i miei Che io non uso Giusto? Mm -hmm. eh. Anastasia non li facciamo vedere i trucchi No aspetta però non uso solo quelli di mia mamma che usava da ragazzina. No, <ride> non sono proprio quelli che usavo da ragazzina vabbè. perché sarebbero strascaduti. Sono a quelli vabbè. che ho e non uso. Sì, però ci sono anche quelli che mi ha regalato. cioè che ha regalato a me da Anastasia un'amica della mamma. Infatti, è questo. questo è, il video. Aspetta, non oh. non è qua. non è qua, non è in bagnù, prima pazza. Eh vabbè dopo li andiamo a prendere. Ok, dai. va bene, che sono miei quindi non sono tuoi, mamma eh, quindi.. Sì, va bene, sono tuoi. Allora, poi ho il lettino delle bambole. Vediamo. Oh, ma buongiorno! Un ma che carini! Questi allora, non... questi Questo qua te l'ha portato il babbo natale della nonna. Sì. sì. Bellissimo, sta facendo le nanna. Ma allora bisogna fare silenzio. Allora.. Poi ho oh, la mia copa. La mia e questa l'abbiamo già vista all'inizio Quindi questa è la tua sì, sì. Questa con poi, questa faccetta simpatica Poi ho anche io la mia foto Eccola qui che bellina Anastasia Una cosa che volevo dire è che si è dimenticata una cosa Anastasia Come si chiamano loro? Ani vieni amore Vieni a dirci come si chiamano i tuoi bimbi Non ti offendere Come si chiamano i bimbi? Allora noi si chiama Filippo Filippo Poi lei Monica. Monica Che bel nome E per me invece Per me si chiamano Toppy? Non Toby. so Perché ho visto un film Che mi, che mi è piaciuto il nome Quindi l'ho voluto chiamare Toppy e Linda Le Linda bellissimo Mi piace molto il nome Linda Ok Ani Adesso fai vedere Cosa c'è Dentro quei cestoni Se vuoi Ok Allora Qui, qui abbiamo sì. dei pupazzi Eccolo lui lui si chiama Justing Justing sì. Ok Vabbè non si capisce niente Perché il non state facendo vedere mio. Il cappello di Natale Poi abbiamo qualche maschera Qualche parrucca Qui invece abbiamo le cose che uso io a scuola Come per esempio le cose da disegno Per pitturare O anche non so Prendo dei fogli così a casa Per disegnare e colorare come voglio Poi Abbiamo i miei libri, i miei libri di religione, inglese, matematica, vabbè, poi abbiamo i miei um, evidenziatori, quattro gli ho io, cartella, poi abbiamo le mie foto da piccola, no, questa non è da piccola, l'hanno servita la maestra l'anno sì. scorso. Vedete io mentre faccio lo slime E qua io da piccolina Quando mi serve la penna Le ricariche della penna rossa o blu uh -huh. Le prendo. Ok e invece qui sotto c'è la Poltroncina della scrivania Questa Questa è una scrivania a scomparsa Si chiama così Vanessa Anastasia L'armadio di Anastasia lo facciamo vedere? Sì Eh? Allora Allora. Rivali, sì, credi, Uh, gli sticker di Natale, tra un po' li troviamo allora, eh? Va bene? O li vuoi tenere ancora un po'? Ancora. Ancora. E qui abbiamo l'armadio di Anastasia. Uh, ma quanti vestiti ci sono? Allora, dobbiamo dire che questi vestiti in alto sono quelli che utilizzerai quando? Sono per Quando sarai grande, vero? Sono tutti i vestitini che aveva prima Vane. Adesso invece utilizziamo questi che ci sono i pigiamini. Ci sono anche quelli di Vane. Eh? E questi diciamo che sono invece quelli che usi ora. Ah, mentre qua sotto cosa sto vedendo? Delle mie casse, delle casse di Vane. Ma sì. non mi avevate detto che. Ma cosa c'è? Ma qua c'è un disastro! Ma qua c'è un disastro! Ma non mi avevate detto che avevate messo in ordine gli armadi? Dove sei? Ok, mi è venuta in mente un'idea. Adesso mi è proprio venuta in mente un'idea. E cioè che il prossimo video sarà che riordinate il vostro armadio per 24 ore. Sì, sì, invece, altro che no. mi farete un mazzo che la metà basta. Ok? Mm, ok. Io do, domani devo andare dalla zia. No, eh, domani dovrai, penso, dovrai oggi, riordinare Oggi, oggi, oggi voglio, l altro, l altro, l altro. andiamo. Ma infatti sono non lo sono. riordinerete domani. Mani. Appena finiamo il video lo riordinerete subito. Allora, Zia. A proposito, Giardina. Anastasia, a proposito, ma c'è un'altra parte dove tu giochi tantissimo dove, dove, dove. con le Barbie, dove, dove, dove. il mondo dove, dove. delle dove. tue Barbie? Dov'è? Ok, è dalla zia. <ride> Guardate qua, oh, il primo è il tappettino. Sì, qua in questo spazio Anastasia gioca tantissimo, ma tantissimo, e tantissimo. Sana, esatto. E poi potrei anche dormire l'illassare dagli anni quando sono stanca. E poi posso andare giù. Mm. A mangiare, poi torni su a dormire, e a giocare. Guardate qua cosa c'è, abbiamo la casetta delle LOL che lei ha sì. adibito a casa, delle Barbie di, il tutto il resto la, io l'altra volta ho messo lo, lo coccio per far diventare sì. tutto bello si sì, è vero, Anastasia l'ha eh, arredata e l'ha personalizzata, quindi ha messo lo scotch su, su, sui bordi delle scale ed è stata bravissima ha fatto un capolavoro anche sono scivoli, è vero amore si, sì. poi eh, qui sotto il letto te le pelle le Penne sotto un il leco. cuscino, il cuscino <ride> l'hai messo. Il cuscino non lo vedo, ecco, è ah, l esco. L esco. poi qui ho la corona. La corona, ma c'è la cucina sì, anche. So. Che bello! Se guarda portiamo, il piano cottura, se, se, se lo portiamo, guarda ah, vediamo Prendiamo un attimo il fondo. Guardate, Bellissimo! Oh, si sono accesi il piano cottura, stupendo, meraviglioso questa cucina Guardate. delle bambi. E' dalla torta amore, dai sforna che la mamma ha fame, vuole fare merenda Anche, ma dai, sta friggendo, sta bollendo Tu balli, <ride> bella sai, molto bella e Invece è così? Senti ma, eh, questo è il forno, si, sì, è il timer del forno Adesso vi faccio vedere la macchina dove si cucciono le cose La macchina da cucire sì, C'è anche la sedia oh, Mamma che bella E qui abbiamo anche quindi la Barbie che cuce sì. oh, Bellissima È bello, con sì. la macchina da cucire Poi ho il bagno Un il bagno di Anastasia Come di Anastasia Anche se l'ho scritto anche qui Sì. Poi guardate Mamma mia! E scarica anche? Ce l'ho scarico? Sì. Sentiamo. E <ride> il foglio che è già mm -hmm. Così, così. Mm -hmm. Così non ce lo dimentichiamo. E poi c'è la carticina. E poi c'è la carticina, sì. Allora, poi, abbiamo... poi qui c'è la tv. Ah, fa vedere? Una tv gigante. Questo è un 65 euro. Reparto griglieria qui. Che abbiamo questo che si può tirare la il cestello per sì. lavare qui ci posso mettere delle cose oh, stupendo, veramente. poi guardate qui ci metto le pentole sì, una posso... dispensa questa sì. poi qui ci posso mettere um, le cose ah, per puoi qui appendere i mestoli sì, e, e, invece qui ci metto le posate 3 2 1 Oddio, le formine per fare la frutta e la verdura. E sì. infatti faccio vedere i dedo che sono. volta gli vanno abbiamo un po' micchiaco, il bianco e il rosso. Ecco. Direi che sono un po' pochi. Come al solito. Guardate. Vediamo? Sì. E eh, vabbè, pazienza. Ecco un pezzettino. Un pezzettino. Un pezzettino del mio codin. Sì, questa è la danza Sì, per Allora, se ne mette tanto, tanto Così poi adesso ti chiudi Schiacci bene bene Apri E vedi? Sollevi E, e tiri fuori soltanto quello che ti serve senza schiacciare Guarda che bello Hai e visto come Qui l'elicottero Questo è l'elicottero della Barbie sì, Poi, guardate qui dentro dalla finestra, c'è il camper della il Barbie con il bagno, certo. E qui abbiamo invece l'aereo per viaggiare. Oh, ma sono già pronti per viaggiare queste Barbie. Che bello. Lei è Ludicoppa e la pilota e il pilota. Il pilota. Mm. Va bene, dai, andiamo a vedere Vanessa e cosa guarda. sta facendo. Qui invece c'è l'ambulanza Ah, c'è anche l'ambulanza qua. Oh mamma mia! Abbiamo di tutto, insomma, se vogliamo andare in vacanza o ci sentiamo male, eh, abbiamo di tutto per poterci muovere, sì, ok? Sì. Dai, Anastasia, facciamo vedere anche il nostro secchiello delle pini pon. Ci sono anche un po' di babbi? Anche, beh, giusto, perché le Barbie le abbiamo dappertutto, vero? Sì, poi ho i popit ragnatela. Sì, questa è una ragnatella popit, che, che lo, ne ragnatina. ho una anch'io giù in cucina che uso come sottopentola. <ride> Quindi i bambini ragazzi. Ci vediamo al secondo terzo video con la. con, con la lavatrice, Vai vai, dillo, dillo con. Con uh, sapete quella cosa lì. No, come ti chiama? Si pulisce, eh, si mette eh. in ordine quella che tu non le conosci. Case, le case. mettiamo in ordine l'armadio. Eh. Per 24 ore No, 22 Se fosse necessario anche 48 no. Perché secondo me ci vorrà un bel po' di tempo Prima che quell'armadio verrà riordinato Va bene, dai Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video Ciao Con le mani tutte sporche Congelate e pulite